Buon buendì a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa stola Infinity molto calda e graziosa che ho deciso di chiamare soffio blu per quanto riguarda il filato io ho utilizzato due filati per realizzare la vera e propria stola ho utilizzato il filato della dmc linea revolution uh, o revelation non so come si deve pronunciare vabbè è un gomitolone da 150 grammi che misura 520 metri io ho utilizzato il colore 211 che è questo colore dello sfumato dal blu chiaro al blu scuro che io adoro è veramente bellissimo mentre per realizzare il bordino effetto pelliccia ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Cincila Lux il colore che ho scelto io è il colore Tiffany, avrei potuto optare anche per quell'ottaneo ma io volevo che il bordino ehm, risaltasse quindi si distaccasse dalla stola e per questo ho optato per un colore eh, più chiaro che è quindi il colore Tiffany ah, eh, questo gomitolo è da 150, eh, è da 100 grammi e misura 170 metri per poter realizzare questa stola, che è una stola taglia S, io ho utilizzato un gomitolo del Revelation e un gomitolo del Cincila Lux, e la stola è venuta larga circa 113 cm, quindi mi raccomando, se voi la volete più larga rispetto a me, vi dico già che dovete andare a comprare per forza un altro, filato, un altro gomitolo della DMC, mentre per quanto riguarda il Cincila Lux, un gomitolo basta, anche perché io ne ho usato solo metà con l'altra parte mia avanzata ho intenzione di fare un bordino per un altro progetto che, ho, che sto realizzando la stola come vi ho detto è, larga 100, è lunga 113 cm quindi è un rettangolo lungo 113 cm e io per poterlo realizzare ho lavorato con un centro numero 5 e ho dato vita a questo um, motivo che ricorda tante bolle oppure dei tanti segmenti, è veramente molto carino e particolare e sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. Una volta terminata questa stola si fa questa, questo rettangolo, si vanno a combaciare i lati più corti, uno si mette sotto sopra. Cioè, quindi si inverte in modo tale da creare poi l'incrocio qui davanti se vedete dietro dove vedete la striscia che io ho realizzato eh, ho coperto con il filato della eh, cincilla lux lì c'era la cucitura ho preferito eh, coprirla ma al tempo stesso richiamare diciamo, l'attenzione ehm, mettendoci sopra il um, cincilla lux proprio perché non mi piaceva che si vedesse che era una cucitura mentre così è più carina e sfiziosa appunto perché abbiamo questo effetto pelliccia che comunque abbiamo anche nel bordino il bordino l'ho realizzato facendo dei semplici giri di maglie basse in totale ne ho realizzati tre. E voi potete fare naturalmente il bordino anche più alto eh, tipo ne potete fare anche 5-6 giri come preferite a seconda di come volete eh, far venire il bordino, io non volevo qualcosa che, eh, che il bordino diventasse più importante della stola, per questo mi sono fermata a fare soltanto 3 giri come potete vedere comunque il bordino è venuto piccolo perché il cincila lux è un filato, anche se effetto pelliccia molto sottile, detto ciò spero che anche questa semplice e velocissima creazione da fare vi piaccia che desidera realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concentrando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di unicentare e sferuzzare oppure mi potete trovare su instagram come Elsa faccio con con i filati e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare la nostra stola io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea revolution che è il gomitolone questo gomitolone, che vedete qui, da 150 grammi, il colore che ho scelto io mi sembra che vada a leggere: sì, è il 211. Allora, io ho montato 81 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui poi alla fine vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Per questo, io ne ho montate 81 un multiplo di 6 a cui poi ho aggiunto 3 catenelle appunto per avere l'inizio uguale alla fine e andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo. E consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto la prima delle 81 catenelle entro nella seconda e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte vado a fare 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base, e ricomincio da capo. quindi entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia alta. vado una maglia alta nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. catenella successiva, terza maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre salto 3 catenelle entro nella quarta e ricomincio da capo andando a fare la prima delle mie tre maglie alte quindi una vado nella catenella successiva 2 vado nella catenella successiva 3 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro per terminare il primo giro ho fatto le ultime 3 catenelle salto le ultime 3 catenelle di base e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte quindi una catenella successiva 2 catenella successiva 3 ho terminato così il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte una due tre due catenelle 1 e 2 rientro alte 3 maglie alte una due e 3 questo qui è quello che devo ripetere per tutto il mio primo il mio secondo giro quindi prendo il filo vado direttamente dove ho l'archetto di 3 catenelle vado a realizzare 3 maglie alte una due tre 2 catenelle di separazione 1 e 2 rientro altre 3 maglie alte 1 2 e 3 e ricomincio da capo quindi entro nell'archetto, vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 e 2 rientro a te 3 maglie alte 1 2 e tre oh si è fatto un odino ecco e 3 prendo il filo e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando il secondo giro ho fatto le ultime eh, tre maglie alte vado a fare una catenella prendo il filo entro nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il secondo giro terzo giro mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre tre catenelle di separazione una due tre quello che andremo a fare adesso lo ripeteremo per tutto il terzo giro entro nell'archetto i due catenelle vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo vado nella, direttamente nell'archetto i di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il mio quarto giro. Ho fatto le ultime tre maglie alte e le 3 catenelle. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva che è la terza, che era la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, che sono mia prima maglia alta quindi una. 2 3 2 catenelle di separazione 1 2 prendo il filo entro nell'archetto di 3 catenelle vado a realizzare 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 prendo il filo e quello che vado a fare lo faccio per tutto il quarto giro entro nell'archetto di 3 catenelle vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro altre 3 maglie alte una due e tre e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte una due 3 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro altre 3 maglie alte 1 2 e 3 prendo il filo e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto per terminare anche il mio quarto giro ho fatto le tre maglie alte e vado a fare prendo il filo entro nell'archetto e vado a fare altre tre maglie alte una due tre due catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo conto le catenelle una due tre partendo dal basso che equivale nella entro nella terza che quindi equivale alla mia prima maglia alta e faccio una maglia alta Bene, ho terminato così anche il mio quarto e ultimo giro adesso si ricomincia dal primo quindi i giri da fare sono quattro e vi faccio rivedere come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa rispetto a quella precedente ma è semplicissimo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entro nell'archetto 2 catenelle vado a fare due maglie alte una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 una, due e tre, quindi sto ripetendo il primo giro. Voglio solo ricordarvi che per terminare il primo giro andrete a fare 3 maglie alte, 3 catenelle. Due maglie alte e l'ultima maglia alta quindi la terza la farete all'interno della terza catenella e quindi questo è il primo giro come vedete si formeranno questi sorti di bolle adesso non si vedono ancora bene ma lavorandolo si vedranno ulteriormente ecco, le vedete qui si vede già meglio e io vi dirò alla fine quanto fa l'ho fatta lunga questa stola non l'ho fatta larghissima in realtà è una mini stola che voglio che mi funge soprattutto da maxi sciapone più che da stola comunque adesso continuerò a lavorare alla fine vi dirò quanto Fatta lunga, vediamo con un gomitolo solo se riusciamo ad ottenere l'effetto che voglio. Allora, io ho terminato la mia stola, ossia ho terminato il gomitolone eh, della Revelation Revolution Revelation, e eh, eh, non mi ricordo mai come si pronuncia. E eh, nella stola in questo momento è lunga 113 centimetri. Se volete fare la classica stola, dovete andare a prendere un secondo gomitolo, ma io ho deciso di fare una stola infiniti quindi. Ho lavorato ehm, la parte qui, non ho spezzato il filo. Vedete perché poi lo userò eh, per fare passerò con l'ago per poter cucire. Ma per creare la nostra stola, infiniti, ho deciso che qui farò eh, l'onda, cioè scusatemi, l'incrocio. Quindi non andrò a cucire tirandola come abbiamo fatto per la stola Wedding. Ma vedete adesso inverto sotto sopra questo lato, Ops, scusatemi. E adesso vado a cucire l'estremità in modo tale appunto da creare, vedete, eh, questo effetto eh, qui sulla, mh, mh, sulla, sulla stola. Quindi, come vi ho detto, adesso io andrò a cucire, non so ancora se poi rifinirò l'intera stola con un um, gomitolo di cincià lux, devo ancora un po' decidere una volta che ho finito la stola, se voglio dargli quel tocco di eleganza in più o lasciarla così com'è. Naturalmente vi farò sapere, per ora vado a cucire i due lembi. Quindi ricordatevi di mettere sotto sopra un lato e poi andiamo a cucire i due lembi allora come vedete questa è la mia stola incrociata e ho iniziato a fare il bordino con il cincila Lux. il colore che ho scelto è il colore tiffany non volevo il blu notte non volevo l'altro tonalità di blu perché riassomigliava troppo volevo un blu che staccasse e quindi ho scelto questo che è il Colore Tiffany e so come potete vedere lavorando. Per lavorare, io sono andata a fare una maglia bassa dove ho la maglia alto orizzontale e una maglia bassa dove ho la, la come si chiama il, la, il forellino piccolo. Quindi una semplice maglia bassa dove abbiamo la maglia alto orizzontale e una nel forellino che si crea tra le maglie alte orizzontali. E lavorando attorno, a attorno, vedrete che eh, farete tutto il bordo attorno proprio perché abbiamo l'incrocio a X, quindi vi permette di fare la lavorazione tutto intorno e adesso io sto facendo anche una cosa sto qui per mi giro bene così vi faccio vedere queste dove ho la cucitura che va dietro e la volevo coprire e quindi sto facendo sempre delle maglie basse prendendo tipo la cucitura vedete faccio delle maglie basse dopo ve lo faccio vedere meglio in modo tale da coprire la cucitura dietro adesso vi faccio vedere come sto lavorando in modo tale da rendervi più conto e poterlo fare anche voi Eccomi, vedete io qui è la cucitura. Sto lavorando in questa maniera, vado quindi ho faccio delle maglie, basse quindi vedete qui ho la maglia alta qui vado dietro dove ho l'altra maglia alta. Vado a fare una maglia bassa, quindi vedete, lavoro prendendo entrambe le parti, sia dietro che avanti. Vedete: qui ho l'archetto e ho la cucitura e faccio una maglia bassa in questa maniera. Prendendo sia avanti che dietro il mio filato e facendo una maglia bassa in modo tale che vedete se io vado ad allargare si vede la striscia di, eh, di pelliccia ma non si vede più la cucitura e mi piaceva l'effetto di coprire la cucitura quindi io continuo così per tutta la cucitura fino ad arrivare in fondo e poi deciderò se fare un altro giro di maglie basse eh, perché io ho fatto le maglie basse quindi se fare un altro giro di maglie basse per, la, ehm, per il, il bordo in realtà eh, devo vedere un attimo mi piacerebbe fare anche un secondo giro di filato, ne ho tantissimo perché ho usato un gomitolo eh, avevo preso questo colore perché ho intenzione di farlo di, us di usarlo anche per rifinire un altro progetto che sto facendo eh, e quindi posso anche fare un altro giro devo ancora un po decidere se fare un altro giro naturalmente vi farò sapere se mi dimentico di farlo sapere ve l'avrò detto sicuramente a inizio video quando vi presento la creazione per adesso continuo comunque a coprire la mia cucitura con questo effetto pelliccia e poi possiamo definire che la nostra stola infiniti è terminata